Passo dopo passo, mi avvicino verso la nostalgia Giorno dopo giorno quell'immagine di me che non va più via Le lancette scorrono ed il tempo lascia sul mio petto segni che non cancellerò Le fotografie dei miei ricordi che mi inseguono ma prima o poi le brucerò Satorio ricomincerà, ricomincerà. Piede dopo piede la mia strada nuovamente per timore di ogni sguardo che negli occhi incontreranno, lascerò in paura in un cassetto e la chiave getterò, inseguirò i miei sogni a testa alta e ci riuscirò. Passo Ricomincerò Passo dopo passo Io rinascerò Giorno dopo giorno Mi toglierà di dosso Le ombre del passato E ricomincerò Ricomincerò